sto svenendo Eccolo, eccolo Barbuto sempre piaciuto Benvenuti in questo nuovo video Nel video di oggi ragazzi sarà un video estremo Perché andrò a scalare una montagna altissima Andrò ad alta quota Barbuto in alta quota ragazzi Andrò tipo in montagna e supererò i 2000 metri Sarà un'esperienza assurda So che venerdì e domenica non sono usciti video Ma purtroppo ho avuto dei problemi Non sono stato male, non problemi gravi Diciamo che mi sono concentrato su altre cose che poi vedere più avanti nulla quindi oggi andrò in montagna sarà un'esperienza come ho detto dura faticosa estrema e fatemi sapere una volta che avete visto il video se vi piacciono questi tipi di video se ne volete altri fatemelo sapere nei commenti ovviamente se siete nuovi commentate con hashtag nuovo e iscrivetevi al canale che cerco di dare il benvenuto a tutti volevo anche dirvi una cosa importantissima però ovviamente non quittate adesso il video guardatevelo poi andate venerdì alle ore 21 ci sarà una super maratona, sarò in diretta 24 ore e non qua su YouTube. Trovate il link in descrizione nel primo commento del link dove appunto farò la diretta. Quindi mi raccomando vi aspetto perché sarà una diretta incredibile. Probabilmente mi taglierò i capelli anche perché in 24 ore dovrò fare qualcosa. E nulla, andiamo a scalare la montagna. Nuovo look, quello di oggi, guarda qua che ciuffo. Ah, ragazzi, sono le 10, sono appena arrivato in montagna. Si gela, fa un freddo che si gela. Ci aspetta una lunga camminata. Sono già stanco, 5 minuti che cammino. L'altra volta ci hanno fatto lasciare la macchina più su, e oggi c'è un botto di gente. Siete che hanno visto le storie settimana scorsa? Oggi tutti qua. E quindi hanno chiuso i parcheggi e abbiamo dovuto parcheggiare un botto sotto. Dobbiamo camminare un bel po' e poi iniziare la scalata per i 1800 metri. Ah, sarà faticoso, ragazzi. Ah, sono arrivato più o meno a metà strada Metterò una clip dello stesso punto la trota però le treccine C'è un vento assurdo Mi volevano le treccine uh, C'è i codini che mi volano C'è un vento incredibile Mi sono dovuto mettere a maschinare che c'era un botto di gente oggi La trota non c'è nessuno Ora vi faccio vedere un po' Il panorama qua che è grandioso ragazzi Eccolo Eccolo Panorama che fa vedere barbuto, mi è sempre piaciuto. Ma che belle casette, ma che belle casette, sì. che belle casette, che pentacolo. Oh. Ragazzi ci aspetta una lunga camminata, da qui non si vede ma è dura. Siamo già saliti tantissimo, tutta quella strada era quella dove stavo riprendendo prima. Raga sono completamente distrutto, sto sudando tantissimo. Ah, Ci siamo fermati nuovamente, qua ho riempito una bottiglia d'acqua. C'è una fontana qui, acqua freschissima, oh, dolce, bella, buona. Adesso piccola pausa e poi ricominciamo. Dobbiamo salire tutto lì. Non so quanti metri siamo, ma dobbiamo arrivarti tipo ai 1.008. Poi se ce la facciamo ancora saliamo di nuovo. Però non so. È sete? È sete, sì. Fallo bene, va? Per un po' siamo a posto. A posto? È pieno. Ok. Qua è dura, qua è dura. Mi ha già senso, qua. Ciao Faccio, non riesco, non riesco neanche a parlare ragazzi, qua è difficile, eh? Ciao niente. Ragazzi, sono distrutto, questo caldo, questa fatica mi sta dando la testa. Uh. Ragazzi, guardate che spettacolo, anzi, che spettacolo. Il barbuto è sempre più guardate che c'era. Ragazzi, consiglio a tutti ogni tanto di andare a farsi queste camminate in montagna, così si parte. Davvero bene alla salute, al corpo, alla mente, tutto. Relax totale, faccio vedere anche qua che bel paesaggio Damn, bro. Tocca ancora salire, tocca ancora salire, siamo, penso siamo poco più di metà Lì c'è addirittura la neve raga, dobbiamo arrivare lì, <ride> ovviamente no Dobbiamo arrivare lì, è un casino qua, è un casino Prendere una scorciatoia, Peggio Rovi. Sto Per uccidermi, però ragazzi la vista è grandiosa. Eccolo, eccolo, oddio, sicuro? Non no. lo so, ci no. tuffiamo, no. ci tuffiamo, oddio, anzi siamo quasi, dico quasi, arrivati. Saliremo sicuramente ancora, arriveremo alla diga. Qua siamo a 1800 cazzo di metri e l'uovo che mi sono portato da casa è ancora qui. Un laghetto molto bello, dopo lo faccio vedere da più vicino. Adesso ci streghiamo, che sta lago. Attenzione qualcuno si sta per buttare Attenzione Ha deciso di farla finita Mi ha detto non uscire dalla cantina stamattina quel bambino È uscita e su buttare <ride> Ah che bello raga Bellissimo sì, dai, Mamma mia ragazzi fantastico, fantastico. E l'uovo è ancora qui non c'è Pizza c'è Acqua gelata riempita la fontana C'è Adesso Relax fiammi. Mamma mia pizzeria Berlusconi Pizza with coglioni. Mm lanciare la nuova moda, calzini diversi Diversi, way Allora siamo ripartiti con una bella pescanoce Scusate i capelli, sono sdraiato un attimo Sono tutto spettinato Adesso arriva la parte, la parte difficile ragazzi. Si sale ancora. Fin qua tutto ok, tutto bene. Stancante ma diciamo nella norma. Uh, si riparte. Abbiamo fatto una pausetta, pausa pranzo. Adesso arriverà la parte difficile. Preparatevi a vedermi soffrire. Ogni tanto mi viene la Eve Moscia. Ogni tanto vi mostro un po' il paesaggio. Diventa sempre sempre più bello. Dobbiamo salire ancora Però siamo già belli alti eh. C'è un paesino Però lì c'è un botto di gente Quindi eviteremo di andare Stavo facendo vedere davanti Ma raga guardate dietro Cioè dietro è incredibile Wow bellissimo ragazzi Mi sento emozionato Emozionato proprio Bellissimo ma Avete presente quei sfondi predefiniti del desktop? Questo Lo faccio qua in mezzo al sentiero? Che cosa? La cacca <ride> Ragazzi Strada è lunga, tortuosa e faticosa Dopo quando arriveremo là sopra quando arriveremo là sopra, ragazzi? Morirò. morirò? Però morirò soddisfatto, perché cioè sono arrivato là sopra, ragazzi, sulla cima. Oh, ragazzi, oddio, stavo per cadere malissimo. A voi sembra che camminerò da praticamente due minuti, tre minuti, non so adesso a che punto siamo nel video. In realtà siamo partiti stamattina, che erano le 8, abbiamo fatto il pezzo di auto e... Raga, sono distrutto e questo per me sarà un video avventura, un'avventura in montagna, sopravvivenza. Testo i miei limiti. Settimana scorsa ero venuto in montagna e mi ero fermato qua al lago, che si chiama Lago delle Streghe. E oggi provo a superare i limiti, miei ovviamente, non di chi sa chi. Salendo ancora. Scusate se parlo così col fiatone, raga, ma sono completamente distrutto, non sono abituato. Sto facendo queste lunghe camminate. Oh my fucking god! Dico sempre la salita sarà dura ma il panorama sarà fantastico se ci arrivo. Oh. Oh, vedo. vedo, vedo, vedo un punto d'arrivo. E la siamo quasi, ci siamo siamo Mamma mia ragazzi no. Incredibile Quello da salire Vi faccio vedere meglio il panorama Eccolo Sono io Questa faccia neanche, non ci crede nessuno Questo video sarà più più sospiri che parlato ragazzi Sono sudatissimo Gente che urla mi dà fastidio Questi posti dovrebbero essere in totale silenzio Lo vedete parla a bassa voce La gente che urla Cioè uno viene in montagna per rilassarsi ragazzi un po' di rispetto sentate Qu quanto cazzurra la gente maleducata ok ho preso un attimo il respiro ragazzi adesso posso chiacchierare ho paura che mi vuole il cappello c'è un vento incredibile o caldissimo mm, cavalli sono un po' nervoso ragazzi la stanchezza ragazzi allora qua c'è tutto il lago siamo quasi arrivati dobbiamo salire ancora qua è una, diciamo una pausa. Comunque questa era una tappa che volevo fare. Siamo arrivati e adesso ci fermiamo un attimo qua per godere questo panorama. Dopodiché si dovrà ancora salire, non è ancora finita. Spero continuerete ad accompagnarmi in questo viaggio estremo che faccio per la prima volta. Fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video, potrei portarne degli altri. A me piace molto. Se non riprendo molto è perché mi voglio godere comunque l'esperienza, però voglio anche, nel senso, fare questo tipo di video anche per motivare le persone a fare questo tipo po' di cose perché secondo me ce ne perdiamo tantissime, le persone da quando c'è stata la quarantena ho iniziato a apprezzare molto di più tutti questi posti, tutte queste esperienze, tutte queste camminate eccetera eccetera perché stare chiusi in casa per tre mesi è stato brutto da una parte e non ci rendiamo conto ma ci perdiamo tantissime cose. Bene dopo questa chiacchierata intima tra me e voi volevo farvi vedere anche dietro di me l'altezza reale, ecco qua, questa è l'altezza reale siamo saliti. L'idea però, secondo me, potete ben notare che è altissimo. Qua siamo circa a più di 2000 metri. Okay, okay. Invertebrati, si riprende con la salita. Oh siamo ragazzi! Oh. questo è All altro che canyon ah, ok ma veniva a prendere il cane ragazzi letteralmente non ce, la, non ce la faccio più abbiamo addirittura trovato la neve siamo letteralmente altissimi addirittura trovato la neve <susurrisa> Raga, sto svenendo, non ce la faccio più. Siamo arrivati in cima, vi lascerò con qualche clip finale dei panorami. E niente, grazie per avermi accompagnato in questa avventura. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli. La prossima missione sarà scalare l'Everest. Ci siamo. Mamma mia, che vista ragazzi.